La parola magica. Io sono l'interprete italiano del signor Earl Nightingale. Prima di iniziare, vorrei chiarire che non ho nessuna intenzione di suggerirvi come dovreste vivere la vostra vita. Questa decisione non spetta certamente a me né a nessun altro: è una cosa che riguarda solamente voi. Il programma Essere all'Avanguardia. Non è un insieme di piacevolezze, banalità o luoghi comuni, ma è il risultato di oltre vent'anni di ricerche su un ben preciso argomento, questo. Qual è la ragione per la quale, nella vita, alcune persone riescono e molte altre no? Per prima cosa, desidero parlarvi della parola magica, definita dagli esperti la parola più importante in qualsiasi lingua della Terra per quanto riguarda i risultati che ci aspettiamo dalla vita. Questa parola è l'atteggiamento. È infatti l'atteggiamento che noi abbiamo verso la vita che determina l'atteggiamento che la vita avrà verso di noi. Affrontiamo questa evidenza onestamente. Noi diamo un indirizzo alla nostra vita, ma questo indirizzo è determinato dal nostro atteggiamento. Per esempio, una persona che abbia della diffidenza verso l'apprendimento non imparerà molto fin tanto che non cambierà il proprio atteggiamento. Se si assume l'atteggiamento che non si può fare una certa cosa, non si riuscirà a farla mai. L'atteggiamento mentale negativo è una forma sicura per trasportarci all'insuccesso. Sappiamo quindi che quanto chiediamo dalla vita, che si riesca a realizzare o meno, è determinato in linea di massima dal nostro atteggiamento. William James, dell'Università di Harvard, lo descrive in questa maniera. La più grande scoperta della mia generazione è che il genere umano può cambiare la propria vita cambiando il proprio atteggiamento mentale. Non è magnifico avere questa misura di controllo? Prima di parlare del nostro atteggiamento verso il mondo, parliamo dell'atteggiamento che abbiamo verso noi stessi, dato che è quest'ultimo che determina il primo. A questo punto arriviamo ad una conclusione molto strana. Siamo così abituati a noi stessi che abbiamo una tendenza a minimizzare i risultati che realizziamo, i traguardi che raggiungiamo. Tendiamo a prenderli per scontati, e per una ragione altrettanto strana, crediamo che gli altri riescano a realizzare dei successi nel nostro campo che non possono essere realizzati da noi. Esistono letteralmente milioni di individui che conducono una vita ristretta, buia, piena di frustrazioni, vivono sempre sulle difensive, semplicemente perché assumono un atteggiamento di difesa, di incertezza verso se stessi, e in generale verso la vita. Molte persone sono sospettose e contrarie ad ogni forma di cambiamento, mentre il cambiamento è la sola cosa nella vita sulla quale possiamo fare assoluto affidamento. Le persone che restano giovani per tutta la loro vita non solo accettano il cambiamento, ma lo accolgono per ciò che realmente rappresenta, nuove opportunità e possibilità per future realizzazioni. L'atteggiamento è il riflesso, il risultato del volere di una persona. Ha un potere incalcolabile. Ci può dare dei risultati magnifici, ma è necessario addestrare questo atteggiamento giorno per giorno. Parliamo ora dell'atteggiamento delle persone arrivate. Quel 5% che è passato di successo in successo, e che anche quando qualcosa è andata male, ha avuto il coraggio di sollevare la propria testa e ricominciare da capo. Non ha importanza chi sia questa persona, o cosa faccia. Un venditore o una venditrice, dirigenti di aziende, individui di qualsiasi professione, mogli, madri, studenti, ufficiali dell'esercito, impiegati statali, uomini o donne al servizio della religione, lavoratrici o lavoratori in qualsiasi campo imprenditoriale, ogni qualvolta trovate una persona che faccia un ottimo lavoro ottenendo degli ottimi risultati, questa è la persona con il giusto atteggiamento mentale. Sono queste le persone che assumono l'atteggiamento di poter riuscire ad ottenere ciò che hanno deciso di ottenere. Per loro non esiste ragione al mondo per non esserne capaci o per non riuscire. Queste persone assumono questo atteggiamento verso la vita e verso le cose che intendono ottenere e perciò vengono definite come persone armoniche. tanti o eccezionali, della maggioranza degli individui che li circondano. Hanno semplicemente sviluppato un giusto atteggiamento e hanno scoperto che la realizzazione dei loro obiettivi non era difficile, anzi, a volte, sorprendentemente facile. Purtroppo sono poche le persone che si impegnano a fondo che veramente credono in loro stessi. Le persone di successo hanno caratteristiche varie, diversi gradi di intelligenza, di educazione e così via, ma tutti loro hanno una cosa in comune. Si aspettano dalla vita più cose positive che negative, più successi che insuccessi. Se desiderate ottenere qualcosa che vi sta a cuore. Assumete l'atteggiamento che esistono più ragioni per le quali dovrete riuscire a realizzare il vostro proposito che viceversa. Siate disposti a guadagnare il vostro traguardo, rincorrete il vostro obiettivo, esigetene la realizzazione e vedrete che nove volte su dieci riuscirete ad ottenerla. L'ambiente che ci circonda risente come uno specchio del nostro atteggiamento mentale. Se il vostro ambiente non vi soddisfa, è necessario anzitutto cambiare il vostro atteggiamento. Sappiamo tutti che il nostro mondo non concede favori, è impersonale. Non si interessa al fatto che una persona cambi o meno. Adottare il giusto atteggiamento verso la vita porta un vantaggio non tanto al mondo o alle persone che ci vivono, ma essenzialmente a noi stessi. Sarebbe impossibile fare un calcolo anche approssimativo del numero di posti perduti, di promozioni mancate, di numero di vendite non effettuate e del numero di matrimoni falliti a causa dell'atteggiamento negativo. Ma si possono calcolare a milioni i posti occupati ma odiati matrimoni tollerati ma infelici e tutto questo perché ci si aspetta che il mondo e le altre persone che ci circondano cambino il loro atteggiamento verso di noi anziché essere abbastanza maturi e rendersi conto senza ombra di dubbio qual è la ragione delle difficoltà che ci creiamo. Studi fatti su migliaia di persone di successo hanno dimostrato che queste persone irradiano confidenza, sicurezza, si aspettano il successo e lo ottengono. Potete riconoscere queste persone dal modo in cui camminano, dal loro aspetto e dalla maniera in cui si comportano. Riuscite a riconoscerle non appena entrano in una stanza. Possono essere alti o magri, bassi o robusti, o una combinazione dell'uno o dell'altro, eppure a prima vista, Avete il sentore del loro successo. Per ora mi limiterò a convincervi, se non lo siete ancora, che fra cinque anni o meno riuscirete a conquistare la posizione più alta nella compagnia nella quale lavorate. Io lo so, ma la cosa è, lo sapete anche voi. Nel momento in cui ne sarete coscienti, avrete conquistato l'atteggiamento giusto di cui vi parlavo. La maniera più efficace e più facile per formare un ottimo atteggiamento mentale è di cominciare a comportarsi come se aveste già un atteggiamento positivo verso la vita. Sì, proprio così. Cominciate già da ora a camminare, comportarvi, ad apparire come se apparteneste a questo gruppo di persone. Se appartenete già a quel famoso 5%, saprete senz'altro che cosa intendo dire. Ma se non lo avete mai provato, rimarrete stradigliati da quello che vi accadrà. Le azioni fanno scattare i sentimenti, esattamente come i sentimenti fanno scattare le azioni. Vi parlerò fra poco di un piccolo test che potrete farvi e che vi troverà senza ombra di dubbio, come l'atteggiamento giusto può cambiare la vita di una persona, in modo altrettanto convincente come passare da una stanza buia alla luce chiara e brillante del mattino. Non molto tempo fa, mi è capitato di leggere una frase che diceva «La vita diventa monotona soltanto per le persone monotone». Tutta asserzione è vera. Ma la frase poteva anche essere intesa in questa maniera. La vita diventa interessante soltanto per le persone interessanti. Oppure, la vita riesce a un successo o per le persone che hanno successo. Quello che sto cercando di dire è che da un punto di vista del giusto atteggiamento è necessario convincersi mentalmente di essere già quello che si desidera riuscire di diventare. Il proprietario di un famoso ristorante intervistato da un giornalista alla domanda quando ha cominciato ad avere successo? Rispose quando dormivo sulle panchine del parco perché allora sapevo esattamente quello che volevo fare e che sarei riuscito a realizzare. In breve, il suo è stato un atteggiamento positivo. Questa persona faceva affidamento sul successo prima ancora di essere in postezzo del materiale, prima ancora di guadagnare i frutti tangibili del successo. Per il momento ricordate, quella persona deve comportarsi, agire ed essere convinta del proprio successo prima ancora di raggiungere quel successo di cui è alla ricerca. Avrete senza dubbio la possibilità di incontrare delle persone che vengono normalmente definite delle persone fortunate, alle quali accadono cose meravigliose e che danno agli altri l'impressione di vivere la loro vita felicemente, riuscendo a realizzare in un anno ciò che gli altri riescono a fare in cinque anni. Questo fenomeno è stato provato in maniera scientifica e se ognuno di voi seguirà coscienziosamente il test che vi proporrò e lo metterà alla prova ogni giorno per i prossimi 30 giorni, riuscirà a entrare a far part parte di questo piccolo gruppo selezionato di persone. Proverete che verrete detenuti fortunati che la maggior parte dei vostri problemi si risolverà da sola, potete esserne certi. E I risultati che otterrete saranno davvero sorprendenti. Non ha importanza il tipo di atteggiamento che potreste avere avuto in passato. Una cosa fondamentalmente buona può sempre essere migliorata e diventare perfetta. Ed ecco il test che vi propongo di fare. Per i prossimi 30 giorni Assumete con il mondo e con tutto quanto vi circonda l'atteggiamento che rappresenta il genere di risultato che intendete raggiungere. Cioè, se il risultato che volete è ulteriore a quello già realizzato, agite come se le foste già in possesso. Se volete che gli altri vi trattino con ammirazione e rispetto, dovete trattare gli altri nella stessa maniera. Avete mai pensato a questo? Ogni essere umano sulla Terra si considera il più importante. Forse non riuscirete a farlo ammettere, ma è proprio così. Quindi, per i prossimi 30 giorni, trattate le persone che sono in contatto con voi come se fossero le persone più importanti della Terra, tenendo conto che questa è l'opinione che hanno di loro stessi. La ragione per la quale vi suggerisco di trattare i vostri simili in questo modo è perché dovrebbe essere fatto e tanto perché vi aiuterà ad acquisire l'atteggiamento giusto che vi produrrà dei risultati insperati per il resto della vostra vita. Avete mai notato in qualsiasi organizzazione di una certa importanza come le persone migliorino con l'avanzamento della loro posizione? Come sia più facile accostare una persona importante o concludere degli affari con lui? E sapete per cui? Perché ha l'atteggiamento migliore e le persone che lo posseggono abitano in maniera naturale l'una verso l'altra. Quindi, per i prossimi 30 giorni, comportatevi con gli altri esattamente come vorreste che gli altri si comportassero con voi. Trattate vostra moglie o vostro marito come la persona più importante della vostra vita e fate la stessa cosa con i vostri figli. Per 30 giorni ogni mattina portate con voi l'atteggiamento che assumereste se foste l'uomo più fortunato della Terra e noterete che presto diventerà per voi una seconda natura. Nel fare questo. Una persona deve essere consapevole di esserti messa sulla strada che la condurrà al suo traguardo. Fa Tra una parte di quel 5% di persone arrivate nel proprio paese o in qualsiasi altro paese del mondo. Ha preparato il terreno o piantato il seme, ha fatto di se stesso una calamita, una personificazione di George Pui e alla ricerca. Prima che il metallo possa prendere la forma desiderata è necessario innanzitutto sforgiare lo stampo. Prima di poter erigere un edificio, è necessario provvedere ai lavori di scavo e alla posta delle fondamenta. Lo stesso accade ad un individuo. Per realizzare il tipo di vita che desidera dovrà diventare quel tipo di individuo. Dovrà cioè agire, pensare, parlare, camminare e comportarsi come la persona che desidera diventare. Così facendo, diventa il personaggio che vuole diventare. E le cose che una persona di successo avrebbe o farebbe, vi arriveranno in maniera del tutto naturale. Noterete un cambiamento quasi immediato, per prima cosa l'irritazione che vi affliggeva scomparirà. Se qualcuno vi tratterà male, non lascerete che la porterà più di ben discossa. Se qualcuno vi taglierà la strada con la sua macchina o si comporterà in maniera tale da lasciar trapelare la sua ignoranza o scortesia, non vi abbatterete al suo ritaglio. Il combattimento sarà la sola cosa che si merita. Questo è il gruppo di persone al quale non vorrete appartenere perché, se agite come loro, diventereste parte di loro. Non esiste cosa al mondo di cui gli uomini, donne e bambini sentono tanto il bisogno, quanto il fatto di sentirsi importanti, necessari e rispettati. Alla persona che soddisfi i bisogni, sono disposti a dare in cambio il loro amore, il loro aspetto, il rispetto e il contributo in affari. Quindi la parola magica è l'atteggiamento. E per concludere, Vorrei che tenete in mente i seguenti punti. Primo, all'inizio dell'impresa è il vostro atteggiamento sopra qualsiasi altra cosa che ne determina la riuscita. Secondo, è il nostro atteggiamento verso la vita che determina l'atteggiamento della vita verso di noi. Terzo, noi siamo interdipendenti. È impossibile rinuscire senza l'aiuto degli altri. Ed è il nostro atteggiamento verso gli altri che determinerà il loro atteggiamento verso di noi. Quarto. Prima che una persona riesca a realizzare il tipo di vita che desidera, dovrà trasformarsi nel tipo di individuo che intende diventare. In altre parole, deve pensare, agire Camminare, parlare e comportarsi come farebbe la persona che desidera diventare. Quinto, più in alto si va, in qualsiasi organizzazione apprezzabile, migliore sarà l'atteggiamento che troverete. Sesto, la nostra mente può tenere soltanto due posizioni e, visto che non c'è niente da guadagnare dall'essere negativo, siate positivi. Settimo, l'ambizione più profonda del genere umano è di sentirsi necessari, importanti, di sentirsi apprezzati. Soddisfiamo queste loro esigenze e le saremo contraccambiati. Ottavo, scegliete soltanto le vostre idee migliori. Qualcuno disse, non ho mai incontrato nessuna persona da cui non potessi imparare qualcosa. Nono. Non sprecate del tempo prezioso facendo sfoggere i vostri problemi personali. È probabile che non aiuti voi e certamente non aiuterà gli altri. Decimo. Non parlate mai della vostra salute, a meno che non sia ottima. Undicesimo. Assumete un atteggiamento confidente, di benessere, della persona che sa dove vuole arrivare. Il vostro atteggiamento ispirerà le persone che vi circondano e vi succederanno cose meravigliose. Dodicesimo. Per i prossimi 30 giorni trattate tutte le persone con le quali siete in contatto come se fossero le persone più importanti della Terra. Se riuscirete a far ciò per 30 giorni, lo farete per il resto della vostra vita. Ma ora, per concludere, vorrei ricordarvi le parole di Walter Scott della Northwestern University. Il successo o il fallimento di ogni impresa sono causati più dall'atteggiamento mentale che dalle capacità intellettive. Grazie per l'ascolto.